Okay. Buonasera a tutte e tutti, eh, noi siamo qua oggi, siamo il comitato SNON e siamo qui perché il 7 settembre di quest'anno si terrà l'udienza preliminare del processo Ream Bis che vede come imputati l'ex sindaco Piero Fassino, l'ex dirigente all'urbanistica Paola Virano, il presidente della fondazione CRT Giovanni Quaglia e Antonio Miglio, dirigente CRT. Queste persone sono colpevoli, secondo l'accusa, di aver pilotato illegalmente l'iter che ha portato all'assegnazione dell'area ex Westinghouse al fine di favorire Selunga. Nel mese di marzo del 2022 alcune realtà del Comitato S. Non hanno presentato formale richiesta di accesso agli atti prodotti, eh, da, atti prodotti dalla Procura. Il Comitato Essenon è nato per contrastare il progetto sull'area ex Westinghouse e salvaguardare il verde del giardino artiglieri della montagna, che verrebbe distrutto dalla costruzione del supermercato, come diremo meglio in seguito. La nostra richiesta di accesso agli atti è stata accolta perché il giudice per l'udienza preliminare ha ritenuto che le associazioni avessero un interesse nel procedimento penale in questione. Questo passaggio ci ha consentito nei mesi passati di studiare i fascicoli relativi al procedimento penale, dai quali emerge, in maniera a nostro avviso inequivocabile, come i diritti di intervenire sull'area siano stati ottenuti da S. lunga in maniera illegittima. In base a quanto si vince dagli atti, inoltre, ci sono le basi concrete per partecipare in quanto associazioni attive nel territorio coinvolto dal, dal progetto e in quanto associazioni che hanno l'obiettivo di difendere l'ambiente, ci sono le basi per partecipare attivamente al, pro, al processo, in particolare costituendoci parte civile. Però di cosa parliamo concretamente quando citiamo il processo Reambis? Allora, dal, dal nome si capisce che eh, l'indagine Reambis è nata dal procedimento Ream eh, che è iniziato con la questione relativa alla caparra di 5 milioni di euro versata nel 2012 da Ream che è una società di gestione del risparmio che vede come azionista principale la fondazione CRT al comune di Torino come caparra eh, in seguito al contratto sull'area Express Westinghouse, contratto preliminare di aggiudicazione dei diritti di superficie. Nel 2013 l'area era stata comunque messa all'asta e l'Area, nonostante il contratto in essere stipulato prima della messa a bando del, dell'area e nonostante i continui contatti con il Comune che sono documentati in atti, aveva deciso di non partecipare alla gara. Quindi, non avendo Ream esercitato il suo diritto derivante dal, dall'avvenuta stipula del contratto preliminare di superficie sull'area, la caparra andava restituita e quindi si, si trasformava di fatto in un debito per la città. La mancata iscrizione di questa voce di spesa nel bilancio del Comune del 2017 aveva spinto l'allora capogruppo del Partito Democratico, Stefano Lorusso, a presentare un esposto. Da qui è poi partita l'istituzione del processo Ream eh, che vedeva tra gli imputati la sindaca Appendino, accusata di falso in bilancio, poi come tutti sappiamo il secondo grado di questo processo si è concluso da poco portando all'assoluzione dell'ex sindaca. Però mh, nel corso delle indagini e delle deposizioni la procura indagini e deposizioni relative al procedimento Ream 1, la Procura ha notato che qualcosa non quadrava. Com'era possibile che un soggetto importante come la Ream avesse versato una caparra di 5 milioni dichiarandosi interessata all'area, avesse continuato per mesi, anche a ridosso della pubblicazione dell'avviso pubblico per la sua assegnazione, a confrontarsi con il Comune per modificare gli estremi del, del suo diritto derivante al contratto e poi all'improvviso si fosse autoesclusa dall'affare, non partecipando neanche all'Asta? E quindi sono partite le indagini che eh, dopo un anno hanno portato a fare luce sulla questione nel modo che andiamo a disporre adesso. Come abbiamo detto, il 25 novembre 2013 viene pubblicato l'avviso d'asta pubblica avente per oggetto la realizzazione di un centro congressi ed esercizi commerciali di piccole dimensioni sull'area ex Westinghouse. L'indagine ci dice però che le trattative per l'aggiudicazione dell'area sono cominciate anni prima. Infatti risulta dagli atti che l'allora sindaco Passino, personalmente, da talvolta, altre volte per tramite la dirigente comunale Paola Virano, e l'attore principale di Esselunga, quindi l'ingegner Sillani, si sono incontrati privatamente numerose volte, almeno 16 negli anni precedenti, e in particolare nel 2012 quindi prima del 2013, quando viene pubblicato l'avviso d'asta. In alcune occasioni è presente anche il patron di Esselunga, Bernardo Caprotti. Peraltro gli incontri privati tra Fassino e Caprotti proseguono anche negli anni successivi. L'oggetto di questi incontri pare essere sempre lo stesso, la costruzione da parte di Esselunga di un supermercato nell'area ex Westinghouse. L'interesse di S. Lunga viene anche formalizzato in due missive, la prima, il 15 novembre 2012, inviata direttamente a Passino nella sua qualità di sindaco, da parte di Esselunga, nella quale Esselunga dice apertamente che è intenzionata a espandere la propria presenza nella città di Torino e dice di voler realizzare un centro commerciale di ampie dimensioni nell'area. E poi un'altra un lettera da Esselunga Ream, il 28 dicembre 2012, nella quale si parla apertamente di un centro commerciale sull'Aurea e di una collaborazione in merito. All'inizio del 2012 Fassino dà mandato informale all'architetto Rolla, che si definisce amico fraterno dell'ex sindaco, al fine di esplorare soluzioni progettuali compatibili con la volontà imprenditoriale di essere lunga sulla zona. Rolla diventa poi l'architetto che ha firmato il progetto attuale, quindi non stiamo parlando di cose passate, stiamo parlando dell'attualità, anzi del futuro. Nel frattempo Caprotti dà mandato specifico all'ingegner Sillani, appunto, di avviare contatti preliminari con gli uffici del Comune di Torino, sempre relativamente a interlocuzioni sull'area. Anche Sillani si definisce amico di Fassino e contribuirà addirittura economicamente alla sua campagna elettorale nel 2016. A quanto pare questo Fassino è più sociale di come appare. Dagli atti risulta che tutti questi professionisti non agivano mai in forza di un contratto, col Comune o chi che sia bensì agivano con rapporti fiduciari col sindaco, con l'ex sindaco. La collaborazione tra questi soggetti crea un progetto dai parametri ben precisi, stabiliti con, gli anni, con anni di anticipo rispetto alla messa a bando dell'area. Queste caratteristiche saranno proprio quelle a cui si atterrà il bando di gara e successivamente il progetto finale, che poi, guarda caso, sarà il progetto di Rolla. Nel medesimo periodo, precisamente a febbraio 2012, CRT manifesta il proprio interesse alla creazione di un centro congressi sull'area. Immediatamente, quindi a marzo dello stesso anno, quindi un anno e mezzo prima della pubblicazione dell'avviso di Asta, il Comune di Torino dichiara la proposta di interesse pubblico e avvia l'iter amministrativo successivo. Il 21 dicembre 2012 la fondazione CRT designa REAM come la società che si occuperà delle opere sull'area ex Westingham e West, West Estinghouse. Qui le tempistiche diventano davvero importanti. Infatti appena una settimana dopo, il 28 dicembre, viene stipulato tra il Comune di Torino e Ream il contratto preliminare di gestione dei diritti di superficie sull'area per 25.000 m quadrati attenzione ai numeri, avendo come corrispettivo 10 milioni di euro, di cui 5 Versati all'atto della sottoscrizione, quegli stessi cinque che poi creeranno problemi all'appendino successivamente. Proprio nello stesso giorno, esse lunga, abbiamo mandato a Ream quella lettera di cui abbiamo parlato prima, con la quale si rimarca il proprio interesse sull'area e propone di stipulare un accordo per la realizzazione del centro commerciale. E qui la velocità di tutta l'operazione è veramente sorprendente e questo è dovuto, evidentemente, come noto peraltro, al fatto che il Comune aveva bisogno urgente di liquidità in vista della chiusura di bilancio del 2012. Questo tra l'altro è stato anche affermato nel, nel famoso procedimento penale contro l'Appendino Reamuno. Peraltro l'operazione è pure priva di senso dal punto di vista della Ream e di questo la Procura se ne accorge, nel senso che da una parte non sembra esserci nessun piano finanziario dietro e infatti Ream si sfila immediatamente dalla gara di aggiudicazione. Inoltre non si capisce perché anticipare la stipula di un contratto con un soggetto privato dal momento che poi ci sarebbe stata un'asta pubblica. Questi interrogativi sono stati risolti dalla Procura di Torino, che ha sostenuto che detta caparra, quindi 5 milioni, altro non era che un finanziamento occulto per aiutare il Comune di Torino a coprire il buco di bilancio. Ed infatti gli stessi dirigenti di CRT hanno affermato che il contratto era stato fortemente sollecitato dal sindaco Fassino. L'operazione, che di per sé ha poco senso, in realtà assume senso se la si vede in una cornice più ampia per esempio quella di avvantaggiare Estelunga nell'oggiudicazione dell'area. La volontà di fare gli interessi del colosso milanese è testimoniata anche da un memorandum che è presente negli atti del novembre 2012 che ehm, era stato richiesto da Rolla a un importante studio legale torinese e prospetta un piano finanziario nel quale vengono delineati i passaggi strategici per l'acquisizione dell'area da parte di Estelunga. In particolare la costituzione di un fondo gestito da una società a partecipazione pubblica che una volta acquisito il diritto in superficie avrebbe dovuto rivenderlo ad esse lunga per la realizzazione del centro commerciale. È proprio per questo che il ruolo di CRT e di REAM era fondamentale. Due mesi, due mesi dopo, quindi siamo nel 2013, la Giunta Comunale delibera la pubblicazione di un avviso pubblico per presentare le, proge le proposte progettuali sull'area per una superficie più ampia rispetto al contratto preliminare, una superficie di 34 m metri quadrati, prima si era sui 25. Dopo appena due giorni da questa delibera, la dirigente vira virano, Sillani e Rolla, che si sono incontrati assiduamente nell'anno precedente, si dicono che a questo punto sarebbe opportuno limitare gli incontri. La manifestazione di interesse iniziale di Ream abbiamo detto che era sulla superficie di 25.000 m2, che poi la metratura oggetto del contratto preliminare. Però il progetto elaborato da Rolla nel 2013, per essere lunga, riguardava un'area, sempre l'area ex Westinghouse, però la superficie era maggiore, nel senso che era di 40.000 m2. E risulta dagli atti che abbiamo letto che è stato proprio il comune nella persona della dottoressa Virano a richiedere alla REAM di avanzare al comune una proposta di ampliamento della superficie lorda. E attenzione al fatto che l'aumento di superficie, quindi ripetiamo da 25.000 originari ai finali 40.000, era perfettamente in linea con quanto affermato da Estelunga nella sua manifestazione di interesse del 2012, inviata proprio a Passino. Tempi a seguito di, di queste pressioni, quindi, il 23 maggio del 2013, la Ream richiede formalmente al Comune di, diritti, di, di aumentare i diritti edificatori a 40.000 m2. E nonostante ciò, neanche una se poco più di una settimana dopo, che è la data ultima per manifestare l'interesse a partecipare al bando, Ream non si presenta. E questo, come detto prima, anche ad ulteriore conferma del ruolo sospetto che ha svolto Ream nella vicenda. Provengono invece le proposte di Anteco e Maiora e Novacop. Anteco e Maiora è una società figlia di Anteco S.P.A., individuata dagli ingegner Sillani, in quanto era necessario, secondo l'iter stabilito dal famoso memorandum di cui abbiamo parlato, che al bando partecipasse una terza società. Questo perché, secondo le dichiarazioni dello stesso Sillani, S.L.U.N.G.A. non avrebbe potuto partecipare direttamente, al bando, perché ricordiamoci che il bando ha sempre solo parlato di centro congressi e, e Selunga non costruisce centri congressi, cioè costruisce soltanto centri commerciali, non fa par proprio parte del suo core business, come, come, dicono, come dice Sillani agli inquirenti. Infatti tra Selunga e Antego e Maiora viene stipulato un contratto relativo alla cessione del diritto di superficie, condizionato però all'oggiudicazione del bando di gara. Nel momento precedente alla presentazione delle proposte progettuali sono stati registrati dalla Procura contatti mai intercorsi prima tra Ream ed Anteco, cioè la pedina prima e dopo di S. per la giudicazione dell'area. Apparentemente sono due aziende che non hanno alcun legame, salvo essersi fatte in momenti diversi, portatrici di interessi per S. Lunga. Dopo le proposte era necessario procedere alla conferenza dei servizi, dato che è obbligatorio procedere a una variante dell'accordo di programma, perché erano previsti soltanto diritti edificatori per 25.000, e invece adesso si vuole già parlare di 34.000. La conferenza si svolge in pochissimo tempo, 20 giorni, per meno di 10 sedute. E questa celerità ancora una volta appare sia dovuta all'imminente conclusione del bilancio annuale del 2013 e all'impossibilità di aprire le buste del bando prima della conclusione della conferenza. Ai partecipanti vengono informite informazioni vaghe e incomplete riguardo alle opere che sorgeranno sull'area, In particolare il Comune, sempre nella persona della dottoressa Virano, non fa nessun cenno alla circostanza che sulla zona verrà costruito un supermercato, nonostante sia chiaro oggi che lei fosse a conoscenza allora della volontà di essere lunga la mancanza di questa fondamentale informazione porta a far sì che la conferenza dei servizi decida di non assoggettare il pianto alla valutazione ambientale strategica ciò è sicuramente lesivo del bene ambiente in quanto viene svenduto un'area di importanza ambientale senza le necessarie analisi e cautele inoltre proprio la mancata soggettabilità alla VAS è alla base della decisione di Novacop di non partecipare alla gara infatti senza VAS Novacop non può realizzare il centro commerciale Novacop o chi che sia che avrebbe voluto ma essendo consentita senza la VAS solo la possibilità di fare i piccoli negozi di prossimità di massimo 250 metri quadrati invece Anteco Maiora che forse sa qualcosa in più di Novacop decide di presentare un'offerta, tra l'altro di 3 milioni superiore al prezzo base d'asta, inspiegabilmente, e si aggiudica la zona. L'aumento della superficie del progetto non è funzionale al centro congressi, allora, eh, che, che era quello per cui c'era un interesse pubblico sulla zona, ma esclusivamente è un aumento della superficie per attività commerciali. In questo modo si sono assecondate le richieste del privato, che, sebbene non fosse nemmeno legittimato a partecipare all'accordo di programma e alla conferenza di servizi, nel caso di specie ha proprio determinati contenuti del, dell'accordo. Subito dopo, Novacop fa ricorso al TAR, che lo respinge fino al 2017. Di seguito, Novacop fa ricorso al Consiglio di Stato e ad oggi questo ricorso è ancora pendente. Intanto il 28 dicembre 2016 viene firmato il contratto di costituzione del diritto di superficie sull'area da parte di Anteco Maiora e il Comune, che corrisponde a Anteco subito solo 8 milioni. Poi negli anni successivi, vengono, nonostante il Comune più volte cerchi di andare incontro al al, al, ad Anteco, questa si rende inadempiente. Il Comune nel frattempo è stata eletta l'Appendino come sindaca della città decide a un certo punto di, decidere di, di procedere per l'azione risolutiva del contratto. A questo punto la vicenda si conclude nel modo in cui era stato previsto sin dall'inizio. Lunga, appena saputa la notizia dell'azione risolutiva, con la sua controllata Torino 2018 SRL, acquista la totalità delle quote di Antico Maiora e subentra così nel contratto relativo ai diritti di superficie della Rex Westinghouse. È chiaro da tutte le carte che abbiamo letto e su cui abbiamo lungo ragionato che Selunga è stata favorita e supportata dal Comune nell'aggiudicazione di quest'area, con modalità che non rispettano le procedure legali previste per la vendita di un'area pubblica. Si evince che questa vendita sia un favore concesso da Fassino all'allora di Selunga, Bernardo Caprotti. Dalle carte e dalle intercettazioni emergono alcuni particolari che fanno riflettere in questa direzione. Nel 2012, 2013 e 2014 Estelunga sponsorizza la Touring Marathon per 50.000 euro. Nel 2014 è direttamente Fassino a richiedere a Caprotti la somma via mail. In calcio al documento, la richiesta eh, da parte di Fassino a Caprotti, la cui fotocopia è acquisita agli atti, si vede una notazione, verosimilmente apposta da Caprotti, che recita SIC. Est. Proprio a rappresentare come tale finanziamento appaia come un atto dovuto per la collaborazione con il Comune. Nel 2016 Anteco ha finanziato la campagna elettorale di fastino con una somma significativa, somma che verrà poi restituita. Dalle intercettazioni all'interno del procedimento avvenute tra i protagonisti dell'intera vicenda, peraltro alcune, già note, alcune intercettazioni sono già note, si fanno espliciti riferimenti al fatto che ci fossero inciuci tra il Comune ed Estelunga, e anche che la vendita dell'area sia frutto di corruzione. L'aggiudicazione dell'area da parte di Esselunga avrà rilevanti conseguenze sul piano ambientale e per questo anche le associazioni pronature d'Italia Italia Nostra intendono costituirsi parti civili nel procedimento penale. Innanzitutto ricordiamo che il supermercato di Esselunga sorgerà sul giardino artiglieri della montagna che è il parco dietro alla fermata degli autobus, che verrà quindi completamente distrutto. Questo parco, però, ha un'importanza fondamentale per questi motivi. In primo luogo, è l'unico giardino in piena terra esistente nella circoscrizione 3, il verde in piena terra, a differenza del verde in soletta, che è quello, ad esempio, che c'è nel giardino Grosa, che è il giardino adiacente al grattacielo San Paolo, quindi è uno strato di verde che copre i parcheggi sottostanti, ad esempio, ha il vantaggio, il verde in piena terra, di svolgere gratuitamente molte funzioni fondamentali. Assorbe più carbonio di quanto facciano le foreste ed in termini di stoccaggio secondo solo al mare. Inoltre regola la temperatura. Per esempio, nel Torinese, le differenze di temperatura nel, tra le aree verdi e le aree non verdi a, arrivano ad essere di 6 gradi. Il suolo però è una risorsa fragile, finita e non rinnovabile. Occorrono in media 500 anni per formare 2,5 cm di suolo che svolge le descritte funzioni. Inoltre, sul giardino sorgono più di 100 alberi decennali che verrebbero spiantati, è importante ovviamente ricordarsi le, fun le fondamentali funzioni svolte dagli alberi, sempre in termini di assorbimento di CO2, polveri sottili e regolamento della temperatura. E anche se venissero ripiantati nuovi alberi, questi non potrebbero mai sostituire validamente un ecosistema formatosi nell'arco di decenni. Infine, e questo è molto importante, la circoscrizione 3, dove sorgerà il supermercato, è la zona di Torino con meno verde per abitante, pro capite, di tutto il comune il Comune di infine il giardino di artiglieri della montagna rappresenta il primo caso di verde pubblico venduto ad un privato quindi venduto non affidato in concessione in tutta Italia considerando questi tre punti e considerando anche e soprattutto l'epoca storica in cui viviamo in cui i cambiamenti climatici stanno cominciando a manifestarsi in tutta la loro crudezza noi ci siamo chiesti non è il caso di preservare ogni area verde che possa essere alleata fondamentale nella lotta al cambiamento climatico? Non è il caso di amministrare la città, le città in generale, e la nostra città in particolare, non seguendo le logiche del profitto, ma tentando di arginare i danni del clima impazzito, proteggendoci con le risorse naturali che ci sono rimaste, invece di aggredire anche quelle? La nostra città in particolare è tra quelle più inquinate d'Italia e d'Europa, e questo dato è noto, e non vogliamo vederla ridotta ad una colata di cemento, anche se impreziosito da un tappetino di terra e erba. Il tempo di vendere le aree verdi alla società milionaria per costruire supermercati deve considerarsi finito. Non vogliamo nasconderlo, saremo in piazza a manifestare il nostro dissenso anche se la gara pubblica fosse andata diversamente, senza nemmeno il dubbio di violazioni di norme penali. Questo perché riteniamo questo l'ennesimo progetto di speculazione edilizia, che non offre maggiori servizi ai cittadini, ma permette di avvantaggiare solo chi investe il capitale iniziale e danneggia addirittura la cosa di tutti, ovvero l'ambiente. La vicenda che abbiamo illustrato è ancora più chiara in questo senso. Offre degli elementi sintomatici di quanto il pubblico si pieghi al privato nell'immediato, senza alcuna lungimiranza sul futuro e nemmeno capacità di comprendere l'attuale, visto che siamo in una crisi climatica mai affrontata prima. Facciamo un attimo il punto. Abbiamo un'area verde che è stata venduta per la prima volta in Italia solo per soddisfare interessi privati, per coprire un buco di bilancio causato dalle olimpiadi probabilmente o dalle altre grandi, grandi manifestazioni che è necessario colmare per un bisogno elettorale. Abbiamo un ricorso pendente davanti al Consiglio di Stato per chiedere l'annullamento del bando pubblico. Abbiamo la Procura della Repubblica di Torino che ha svolto delle indagini su questi accordi e ritiene questi accordi fraudolenti. Tanto al punto da esercitare l'azione penale. Certo, il principio di non colpevolezza è sacrosanto e non lo vogliamo qui violare, però almeno il dubbio che queste attività siano state svolte in violazione delle norme penali deve sorgere. Abbiamo appreso dai giornali che gli accordi tra Esselunga e il Comune stanno procedendo, e questo senza il minimo scrupolo e quindi come Comitato Essenon e come ogni cittadina e cittadino che vorrà partecipare ci, opporre ci opporremo strenuamente alla costruzione, lo faremo sul campo ma anche nel procedimento penale, infatti è intenzione di alcune di queste associazioni di costituirsi parte civile nel procedimento, ma chiediamo qui oggi che le istituzioni antepoggano l'interesse pubblico al privato, ora che siamo ancora in tempo che il sindaco russo e la giunta comunale sospendano il dialogo con S. Lunga fino alla conclusione delle vicende processuali, che il Consiglio comunale istituisca una commissione di indagini e di inchiesta in merito alla vicenda. Con le istituzioni pubbliche siamo disposti a parlare sin da ora in questa piazza e anche in futuro e chiediamo pertanto di scendere e raccontarci il loro punto di vista sulla vicenda e il motivo di questa, costante, di questa costanza di interlocuzioni con esse Lunga. Chiediamo inoltre alla cittadinanza che ascolti quanto stiamo raccontando e si interroghi e si interessi alla vicenda. Chiediamo infine a Fassino di rinunciare all'esercizio all del suo diritto alla prescrizione nel procedimento penale, in quanto è necessario far luce sulla vicenda e dimostrare processualmente la propria innocenza che ha sempre sostenuto. E con questo abbiamo concluso. Grazie a tutti per l'ascolto.